Allora, possiamo eh, iniziare registrando e quello di cui intendiamo parlare oggi è cosa fare per promuovere e realizzare una concreta inclusione eh, sociale nell'agropontino. Abbiamo delle testimonianze e abbiamo delle presentazioni di buone pratiche, per, anche sul piano culturale, per un'integrazione che faccio a leva sulla cultura, e abbiamo anche rappresentanti del, degli enti intermedi eh, e, e locali, quindi eh, della Regione e, e del Comune di Latina. E voi avete, e in parte anch'io, insomma, noi in modo collettivo, eh, abbiamo partecipato al, a una serie di incontri, a tre incontri, in cui sostanzialmente eh, si è parlato e discusso di integrazione di discriminazione e di comunicazione, di come la comunicazione o la cattiva comunicazione possa anche incidere sui due aspetti che ho eh, citato in precedenza, quindi di come faciliti o meno l'integrazione, di come eh, provochi o eh, aiuti a eliminare discriminazione. Nel primo incontro quello sull'integrazione è stato molto partecipato, ci siamo divisi in, in, gruppi, in gruppi di discussione che poi sono confluiti in una, in una sintesi generale ed è emerso come dall'assenza di un vero e proprio processo di integrazione all'interno del tessuto sociale del territorio pontino in cui vivono i, lavori, i lavoratori immigrati, ecco dalla mancanza di questo processo di integrazione e nascano poi eh, gli episodi, i fenomeni di sfruttamento in ambito eh, lavorativo e delle condizioni socio-economiche difficili e precarie in cui tanti eh, lavoratori immigrati eh, sono costretti a muoversi. Quindi, ma anche il processo di integrazione, lo sfruttamento è più facile. Nella seconda sessione, quella sulla discriminazione, Ovviamente tutti questi temi sono fortemente legati, eh? la, la distinzione è più che altro di accento e so che quando si fanno iniziative di questo tipo non è sempre facile tenere separati questi aspetti come fossero delle scatole eh, che vanno un po' eh, indipendenti l'una dall'altra. Quindi parlando di discriminazione si è sottolineata la diffusione di forme di, di, di discriminazione nell'area, eh, nella provincia latina, nell'agro pontino e di quanto siano importanti i servizi pubblici e iniziative del terzo settore, e a volte la collaborazione fra questi, in sostegno a chi denuncia, a chi si fa portatore di una denuncia per cambiare le cose rispetto alla discriminazione, proprio per evitare che chi denuncia discriminazione poi per questo solo fatto eh, sia oggetto di una più marcata, eh, discriminazione se non peggio, e quindi lasciato solo eh, fenomeno che normalmente anche in altri ambiti dà luogo a una certa eh, eh, timidezza o ritrosia o rinuncia a denunciare. Quindi sostenere chi si batte per condizioni migliori denunciando le discriminazioni e i suprusi. Nella terza sessione, infine, quella su il potere del linguaggio e della comunicazione, sono state prese in considerazione molteplici forme del linguaggio della comunicazione e della de descrizione della realtà che spesso avviene in modo parziale, eh, alimentando così separazione, incomprensione e fino a fino episodi di odio, facendo del migrante quel nemico di cui spesso c'è bisogno per canalizzare. Neutralizzandola, poi l'insoddisfazione dei cittadini per le condizioni in cui le nostre società vivono e di cui i migranti sono partecipi per quanto riguarda il peso delle difficoltà e non certo eh, la causa. Ecco, questo è stato, diciamo, in, in, in pochi minuti, un percorso di molte ore con tante voci che hanno, che hanno, eh, che hanno parlato. Bene, il, il programma di oggi è molto denso, eh, sono, abbiamo parecchi temi, abbiamo eh, testimonianze su buone pratiche nello sport e nella cultura, abbiamo il eh, eh, tema del lavoro e dell'inclusione sociale, dell'inclusione su, sociale sul territorio e poi la voce delle istituzioni. Quindi sono tante persone, tante voci e tante cose interessanti, quindi io sarò molto... Mh, Rigido nella gestione del tempo, eh, perché se no se la pigliano con me. E quindi eh, do volentieri la parola al primo gruppo di eh, espositori sul, sul tema appunto cultura, integrazione, eh, buone pratiche di integrazione e di inclusione attraverso la cultura, eh, pregando ciascuno. E ciascuna di stare entro i sette minuti a loro a disposizione di, di ogni espositore. Sette minuti, ai cinque minuti farò un fischio. E iniziamo con Pina eh, Valle Rotonda eh, di Acanthus di Astrolabio. Buonasera, Prego. buonasera, eccomi. Um, Acanthus um, è un progetto um, nasce all'interno del, um, del progetto ENA, quindi all'interno di Emergenza Nord Africa nel lontano 2011, e poi um, si incardina all'interno del progetto SPRAR nel 2014, e, e quindi attualmente si proimi. È una, Acanthus è, una, è un laboratorio. Eh, espressivo è un laboratorio creativo, ehm, una sartoria sociale. Ehm, co cosa succede all'interno della Cantus? Nell'interno In della Cantus ehm, avviene un, processo di, un vero processo di inclusione e di integrazione perché mh, le donne eh, che frequentano questo, questa sartoria, che sono Mm, ex beneficiari strar e anche le stesse eh, stesse ospiti che attualmente sono all'interno del progetto, mh, seguono tutto un percorso, un percorso di, di inclusione, quindi dal proprio, dal, mh, anche dal saper gestire eh, il proprio spazio, quindi l'ambiente, eh, la cura di se stesse e eh, della persona, per poi eh, avviare ad un processo proprio di, di, mh, di formazione, quindi formazione in questo caso di mh, imparano un mestiere, quindi imparano a cucire non è, un, non è un, una banale sartoria perché in realtà ehm, realizzano e creano dei capi molto belli quindi di alta qualità e, tutto questo è eh, è successo perché è eh, proprio all'interno di questo laboratorio, ehm, che è un laboratorio che tra l'altro è sito all'interno di un appartamento, quindi ehm, per è un ambiente molto, molto naturale, quindi ricorda, un ambiente, ricorda molto una casa per loro, ehm, quindi che questo cosa significa? La libertà poi di, di sentirsi a casa, quindi di esprimersi e di essere libere. E, e tutto questo ha portato ad esprimere la loro creatività, quindi il loro sapere eh, che, che hanno portato una, per noi è stata una grande risorsa perché eh, la nostra... Uh, creatività, quindi il nostro sapere si è, è fuso un po' con il loro e al punto tale da uscire da realizzare veramente dei prodotti di alto livello mm, è un, un ambiente in cui, un ambiente molto sereno in cui ehm, Molto, molto rilassante, quindi molto, eh, anche, ecco, molto, molto bello, dove i prodotti sono di veramente di, di, di, lo stesso materiale, eh, c'è un'attenzione nella ricerca del materiale. Quindi, tutto questo porta loro ad, eh, ad, ad, ad veramente ad avviarsi ad un percorso di inclusione, di formazione e di inserimento lavorativo. Tutto questo ha portato all'assunzione di quattro donne ex beneficiari SPRAR, che adesso attualmente loro sono assunte all'interno. Del progetto acanthus e quindi con un contratto a tempo indeterminato sono assunte da noi dalla cooperativa astrolabio e, e sono donne sono persone che che ce l'hanno fatta hanno superato poi questo questo momento così difficile e hanno lasciato un po eh, alle spalle tutto quello che è stato un momento di, un momento di, di, di grande sofferenza di, di guerra e, e di tutto quello che poi sappiamo il loro percorso per arrivare fin da noi e, e quindi hanno veramente hanno ripreso con le mani la propria vita, hanno ripreso a Ehm, hanno ripreso a sorridere hanno ripreso a pensare al loro futuro e quindi questo porta eh, questo, il progetto Cantus ha portato a questo a poter poi in qualche modo a poter mh, pensare e, e avere la, la voglia, la volontà di, di formarsi mh, di pensare ad un futuro quindi a pensare ad una vita, eh, una vita come la nostra quindi una casa, un lavoro, degli amici e, mh, e questo è successo all'interno di Cantus è un ambiente dove veramente un talento molto alto, dove loro sono loro stessi ormai che, che vanno alla ricerca appunto sia di corsi di formazione per migliorarsi e sia per poi mh, aiutare le nuove, le nuove donne, quindi le nuove beneficiarie, perché loro hanno proprio, sono state formate come peer education per cui loro sono a loro volta le tutor gli educatori delle nuove beneficiarie quindi eh, è questo, questo scambio diciamo questa restituzione da parte loro quindi dare alle nuove donne alle nuove eh, donne migranti eh, tutto quello che poi loro in questo periodo si riesce ad ottenere mancano due minuti Uh, sì, <ride> eh, no, no. è un percorso veramente um, lungo e difficile anche per loro, proprio perché vengono da un paese lontano, da, da una cultura eh, completamente diversa dalla nostra, però ecco... Eh, è anche doloroso spesso proprio perché per una lingua diversa, per, per tante condizioni, però ehm, sono, loro veramente hanno messo a disposizione se stessi proprio la loro capacità e il loro tempo pur di eh, portare avanti un progetto così virtuoso per loro che, che eh, poi è il loro lavoro, insomma, questo è importante. E, è importante perché veramente all'interno è un vero laboratorio riabilitativo dove veramente eh, seguendo per, questo percorso riescono poi eh, a poter inserirsi nel mondo del lavoro che sarebbe molto altro da dire, comunque. diciamo Prego, no, ma ancora... <ride> no, no, no, no esattamente tante, voglio dire ah, che sì. al momento... <ride> voglio dire tutto questo ha portato anche ad avviare un'attività un su Milano, quindi i prodotti realizzati qui all'interno del nostro laboratorio di Latina poi sono esposti presso questa showroom a Milano, in, in, in una zona molto bella di, a Missori, vicino all'università e quindi loro stesse eh, vengono eh, a Milano eh, vengono perché io sono appena tornata, vengono perché anche per loro insomma è, una, è un modo proprio per poter, mh, per poter imparare e quindi prendere ancora e migliorare ancora di più questa attività e per poter poi soprattutto mh, trasferirla e, e alle altre, le altre nostre beneficiari ehm, questo è questo è stato è stato molto importante per loro e, mettersi in una condizione, e, cioè, ecco, la, la, il loro ruolo fondamentale è quello di sapersi mettere eh, alla pari. Quindi, e, e questo è un modo che eh, all'interno di un laboratorio è fondamentale perché è un, avvia proprio un processo di autostima, quindi, c'è cioè poi dalla parte dell'altro della del nuovo beneficiario, della persona che si avvicina a questa attività, a questo percorso, veramente è un in modo insomma imitare, insomma, imitare la persona che finalmente ce l'ha fatta. E quindi è, questa è una parte, diciamo, di Acanthus. Benissimo, grazie. E, eh, veramente interessante. Volevo dire, approfitto. Eh, non, avevo, non avevo anticipato <ride> domande, richieste di approfondimento. Le teniamo alla, per, per quando saranno finite queste tre. Eh, e prime esposizioni quindi abbiamo adesso, ricordo abbiamo ancora articolo 24 della cooperativa Kairos io intanto ho imparato che sartoria sociale vuol dire sartoria sociale perché quando ho sentito la frase siccome in questo mondo siamo bravi a inventare con metafore, pensavo che sartoria sociale potesse essere un nuovo modo per fare, per concepire no, è proprio una sartoria ed è sociale eh, non, è su, non è solo una sartoria è molto no, difficile. no, è chiaro, è chiaro, però poi diciamo Anche, si arriva al lavoro, quindi sarà... quella social... sua materialità di sartoria che rende tutto molto concreto. Che è importante proprio perché alla fine si arriva al lavoro e quindi alla sartoria. Esattamente. Allora. Quindi... Benissimo, mille grazie Pina. Adesso Paolo De Arcangelis, articolo 24, 7 minuti, a allora, lui la parola. Grazie, salve, buonasera, un saluto a tutti, a tutti i relatori, insomma cercherò veramente di essere brevissimo perché... Il programma è ricco di contenuti e è giusto insomma, che tutti abbiano il tempo di esporre la loro esperienza. Io questa sera intervengo quale presidente, sono un avvocato, e opero a fondi, ho studio a fondi, e, ma stasera intervengo più in veste di presidente dell'associazione Articolo 24, che è un'associazione che ha eh, sede a fondi ed è un'associazione che nasce nel 2014, composta prevalentemente da avvocati, ma non solo, con lo scopo appunto di intervenire un po' in quelle che sono le, le marginalità dalle persone appunto che hanno problemi legali, meno abbienti, senza fissa dimora, migranti e quindi ci occupiamo un po' di fornire assistenza alle fasce più, più, più deboli. Eh, perché mi avete chiesto di intervenire questa sera? Io appunto come eh, presidente dell'associazione Articolo 24 con il mio gruppo negli anni ci siamo sempre fatti questa domanda che cosa possiamo fare per prevenire un po' perché da avvocati di solito ci si occupa di più di quello che è l'aspetto patologico dell'esperienza no? che può avere il migrante piuttosto che la persona in, in difficoltà. Che cosa possiamo fare quindi, che cosa ci siamo sempre chiesti, che cosa avremmo potuto fare per intervenire un po' un attimino prima no? e quindi cercare di aiutare queste persone a uh, avere una possibilità di integrazione e socialità e sviluppo reale, concreta, a prescindere da quello che potrebbe essere, che poteva essere la problematica legale piuttosto che diciamo legata a qualunque difficoltà che ovviamente i migranti affrontano. Ne raccontavi tu prima la tua esperienza stamattina al Comune, sono storie allucinanti che noi a volte quando poi ci, ce ne troviamo di fronte quasi, cioè, vedi delle cose assurde magari per eh, la negligenza di un, di un impiegato piuttosto del malfunzionamento di un programma una persona rischia di vedere sfumato il lavoro che ha cioè, mesi di sforzi, sacrifici, vabbè, insomma. E quindi abbiamo pensato, avendo appunto eh, conosciuto molti ragazzi, giovani ragazzi, chi studente, chi lavoratore, chi insomma... Con varie, varie funzioni, varie, varie collocazioni. Eh, loro ci parlavano sempre di questo sport che loro praticano, che poi è un po popolarissimo, che in realtà poi ho scoperto avere molti più eh, fan del calcio, eh, che è il cricket, no? Perché il cricket è appunto questo sport che non si gioca a cavallo, attenzione, non lo confondiamo con il polo, perché molti poi dicono, ma i cavalli? No, non ci sono i cavalli. E, che è appunto una, uno sport uh, inglese, britannico, che appunto gli inglesi hanno un po' esportato in tutte quelle che erano il, quelle che sono state le ex colonie. Quindi, e poi l'hanno preso gli americani e l'hanno chiamato baseball. E baseball che erano... poi il baseball è un po', diciamo, una caricatura del cricket, no. Però diciamo che in origine era, era cricket. E, e quindi con questi ragazzi abbiamo dato vita a questa esperienza, uh, che poi in effetti è stata una una sorta di, di osmosi, perché diciamo all'inizio si è partiti per, per aiutarli, per sostenerli, poi alla fine nel fare questa cosa abbiamo scoperto che eh, ci piaceva, ci piaceva proprio cioè come, come gruppo poterli sostenere, poterli presentare sotto questa veste che a noi sembrava ovviamente normale, ma eh, per chi magari abituava a vedere il migrante come... Passatemi il termine, come uno strumento da lavoro e purtroppo nel contesto nel quale mi trovo io la, la, la realtà è purtroppo in molti casi è proprio questa qui, vedere una, un ragazzo che tolti i panni del lavoratore, indossava la divisa da cricket e iniziava a fare questo sport che è di un'eleganza, di una tecnica e di una, di, di una complessità delle regole che io ancora oggi fatico a comprendere, eh, è veramente qualcosa di Scandaloso, quindi da questi episodi abbiamo intuito il potenziale che questa buona pratica poteva avere a livello di impatto sociale, cioè lo sport come veicolo di integrazione, che poi eh, può sembrare una, fa una frase che la si sente cotta, trita e ritrita in mille salse, ma io vi assicuro che eh, per quanto diciamo la nostra esperienza non è un'esperienza quarantennale, trentennale, diciamo che come, come associazione muoviamo i passi più o meno da una decina di anni, io non ho avuto la fortuna di imbattermi in nulla di così potente come quello che è lo sport, eh, inteso appunto come veicolo di, di, di integrazione e messaggio rivolto poi a quelle che sono le anche le, le, le generazioni del futuro che sono i giovani perché sono quelli che poi io ritengo che bisogna eh, indirizzare lo sforzo maggiore perché sarà la società del futuro okay. E io vi posso garantire che in tutti i contesti in cui siamo andati siamo stati accolti in maniera eh, a volte, diciamo, complicata, altri, altre volte però, nel giusto contesto si sono create delle situazioni anche di convivialità, di, socia di socialità, di condivisione che sono state clamorose. Tutto questo grazie allo sport. Perché poi c'è il famoso no, terzo tempo: ci si siede, si mangia, si sta insieme. E quello è un modo per eh, condividere, scoprire che in realtà le differenze sono. Pari a zero, per noi possono essere concetti scontati, però, come, come gruppo e come associazione, il nostro obiettivo era proprio è stato proprio quello di trovare un modo per veicolare questo messaggio. E questa modalità è stata una modalità che io, a distanza di sei anni, perché l'esperienza del cricket inizia nel 2015, io la ritengo ampiamente positiva da ripetere da, da, da portare avanti, anzi, perché noi la stiamo portando avanti, sebbene con qualche purtroppo evidente difficoltà, perché eh, parliamo di uno sport che necessita anche di un contesto di gioco che non è mh, facile da reperire sul nostro territorio, dove ci sono miriadi di campi da calcio, una piccola curiosità, poi io nel cercare questo campo da cricket, che non, non si trova, non si è trovato, vabbè, tranne poi dei, dei, dei surrogati che poi vi dirò, eh, ho scoperto che sul nostro territorio ci sono tantissimi campi da calcio abbandonati, voi mi direte perché? Perché, non so, comunque ho scoperto questa cosa dei tanti campi da calcio perché... Oggi non c'è più quell'abitudine che magari ci poteva essere quando ero piccolino io, che tutti giocavano a pallone, tutti, lo sport popolare, lo, questa cosa qui un po' si sta perdendo. Quindi a fronte di decine di campi da calcio abbandonati e quindi spazi che potrebbero essere anche facilmente ri, ricollocati e eh, destinati a, nuova, a questo nuovo impiego, purtroppo abbiamo impattato in maniera fragorosa con un totale disinteresse e cecità delle amministrazioni con le quali mi sono relazionato e Nessuna di esse, sebbene sollecitata più volte, ha, ha avuto la lungimiranza di capire la tipologia di, eh, di eh, come dire, eh, strumento eh, benefico, integrale e sostenibile con vantaggio per tutti, perché eh, parlo di fondi, a fondi c'è una popolazione immigrata ufficiale di circa 7000 persone, eh, per non parlare dei, degli stranieri regolari, eh, persone che ovviamente hanno diritto eh, di praticare sport. Uh, quindi io, se fossi un amministratore, sicuramente me lo porrei il problema di uh, uh, dedicare uno spazio a queste persone. Vi assicuro che per quanto voi, voi direte: uh, vabbè, insomma, Campo Fondi è una città uh, nota per l'agricoltura non mi dire che avrai fatto fatica a trovare un campo io vi dico che ad oggi, siamo cinque anni che lo cerchiamo tra l'altro credo che si è collegato l'amico e il consigliere Francesco Ciccone abbiamo fatto una fatica e facciamo fatica a trovare quindi l'obiettivo sì. vuole essere quello sicuramente di continuare questa esperienza al di là del dato sportivo che tra l'altro ci ha anche arriso perché eh, i, i tornei ai quali abbiamo partecipato nel 2016 cioè abbiamo fatto l'Interregionale che ha ho avuto una copertura nazionale, abbiamo fatto trasferte a Bologna, tutta Italia, a Firenze, classificandoci terzi, poi nel 2016 abbiamo vinto un torneo provinciale, quindi al di là del lato diciamo, sportivo agonistico, che pure è importante perché i nostri ragazzi ci tengono, è sicuramente un'occasione, un'occasione che va implementata, va sfruttata e va dotata di quegli strumenti che necessita per diventare una cosa normale. Ecco cosa normale che è giusto che sia tutelata e, uh, e implementata non solo uh, grazie appunto all'iniziativa di quella che può essere il privato un'associazione privata ma dovrebbe essere proprio una cosa che strutturalmente seguita e curata da chi ha responsabilità di gestire il nostro territorio e purtroppo in questo ho potuto constatare un po' di uh, assoluto disinteresse per non dire altro e vi ringrazio e... Veramente sono contento di aver potuto condividere con voi questa quest esperienza che giudichiamo essere positiva assolutamente, come buona pratica. Grazie, restituisco la parola. Grazie. Grazie, molto interessante. Direi che il tema de, dello sport eh, non è frequente, non è tema frequente quando si parla di problemi del, de, dell'immigrazione, dell'inclusione. E anche l'idea del lavoratore del duro lavoratore dei campi eh, in condizioni che conosciamo, che possiamo immaginare, che si trasforma in elegante giocatore di cricket, è una, è una immagine che ci dà anche un po' un'idea della complessità dei temi, anche delle esigenze della vita umana, non del, del migrante o della, o della migrante, ma dell'essere umano. Bene, abbiamo ora eh, Paola Sabatini della cooperativa Kairos, la quale anch'essa ha a disposizione sette minuti. Prego. E poi ricordo tutte le domande, le questioni che spero che siano suscitate da questi interventi eh, per la, a, al termine della, della tripletta. Prego. Ecco, buonasera. Grazie, buonasera a tutti eh, a tutti i partecipanti, i relatori. Allora, la mia testimonianza vuole raccontarvi un po' un progetto che da molti anni, ormai dal 2016, quindi sono tante edizioni, la cooperativa Kairos, di cui ovviamente faccio parte e sono socia, porta avanti insieme a Casa Scalabrini 634, 634 e, e anche grazie poi al supporto fondamentale dell'associazione Insieme, nel territorio del Comune di Roma, quindi ci spostiamo un po' da, diciamo, dal, dall'agropontino, però è un progetto altamente replicabile, insomma, quindi questo potrebbe suscitare insomma, magari anche qualche interesse in quel territorio. È un progetto che si chiama Campi Riaperti, e, e ha avuto sempre l'obiettivo ovviamente di favorire percorsi di inclusione sociale e anche lavorativa chiaramente di persone migranti e, attraverso un, un periodo di, da una parte di orientamento, di formazione on the job e poi di eh, sviluppo di un tirocinio proprio all'interno di aziende agricole multifunzionali. Mh, quello che mh, insomma, abbiamo visto in, tutte queste, in tutti questi anni perché noi eh, diciamo, finanziamo mh, ogni anno hanno all'incirca 4-5 tirocini quindi parliamo di numeri molto piccoli è eh, eh, che eh, prima di tutto per, per riuscire a realizzare insomma, un buon percorso di inclusione socio-lavorativa bisogna innanzitutto considerare eh, il migrante come una persona portatore di una progettualità individuale che spesso questa è a volte poco visibile, no? poco percettibile anche poco definita da dalla persona stessa ma che eh, comunque è presente, è, è lì ed è chiara è quindi importante eh, a questo punto poter avviare prima di tutto un percorso di ridefinizione no? e di ricostruzione della sua progettualità ehm, che a volte magari si è anche modificata no? nel percorso migratorio quindi da, da quando è partito a quando è arrivato e eh, perché poi si deve anche rimodificare rispetto al territorio no? dove, dove si trova eh, però bisogna sempre prendere in considerazione quelle che sono appunto anche le, le aspettative e le motivazioni e gli obiettivi della persona che abbiamo di fronte quindi, e poi eh, chiaramente anche di conseguenza, oltre che portatore di una, di una progettualità individuale, bisogna anche considerare la persona migrante come portatore di, di risorse e di competenze personali specifiche. Queste Bisogna aiutare la persona a individuarle, no? a riconoscerle e anche a valorizzarle, quindi per riuscire proprio ad orientarlo maggiormente eh, sia verso un percorso che può essere di tipo formativo, lavorativo eh, o anche di, di volontariato di qualsiasi altro tipo. No? E, e questo aiuta anche a centrare l'intervento sul beneficiario no? e quindi a dargli eh, anche una maggiore continuità. Nel pro del progetto nel quale la persona viene, viene inserita e noi come, dicevamo, come dicevo prima lavoriamo con numeri molto piccoli quindi riusciamo in ogni edizione del, del progetto a fare in modo che eh, ci sia un, um, un altissimo, un percorso veramente molto individualizzato che quindi ci ha permesso in tutti questi anni di, anche di renderlo molto efficace e molto funzionale eh, ve lo racconto brevemente eh, quello che noi eh, proviamo a fare è di prevedere un percorso progressivo no, di, delle persone coinvolte in contesti eh, agricoli multifunzionali quindi eh, sono, contesti, sono aziende agricole vere, reali, eh, altamente produttive e molto diverse l'una dall'altra. Quindi quello che cerchiamo di fare è di accogliere la persona eh, e di, di conoscerla chiaramente, di no, eh, far emergere quello che dicevamo prima, no? sia la progettualità individuale che anche le, le competenze eh, di ognuno e di eh, accompagnarli in questa conoscenza di queste aziende eh, attraverso anche un periodo eh, molto cauto, molto lento, non abbiamo fretta no, di inserire eh, velocemente la persona, quindi eh, li accompagniamo all'interno di queste aziende aziende multifunzionali in giornate intere dove le persone si sperimentano in diversi ambiti produttivi tutte le nostre aziende con cui lavoriamo sono aziende che hanno dall'orto all'allevamento di vari tipi di animali al caseficio, al, alla, al salumificio al magazzino del confezionamento anche al punto vendita quindi la persona la accompagniamo e le permettiamo di fare delle esperienze lavorative eh, molto diversificate e questo proprio per aumentare sempre di più eh, l'orientamento e anche eh, sperimentarsi no, con, con le proprie attitudini e anche le proprie preferenze perché poi non è detto che a tutti piaccia fare tutto e questo lo facciamo con l'affiancamento sia degli operatori, in questo caso appunto di Kairos, e, e soprattutto anche con gli imprenditori agricoli. Quindi il beneficiario e l'imprenditore agricolo hanno la possibilità di conoscersi e anche di un po' di studiarsi no? reciprocamente, di, eh, di capire no? se ehm, quello che vanno a fare e se la, la persona, il futuro tirocinante possono essere, ehm, possano stare insieme, possano no? creare un, una relazione anche. No? Di, di rapporto lavorativo che sia, che sia funzionale. E, e quindi quest, tutte queste visite poi piano piano eh, si innescano, anche una simpatia, una preferenza, e quindi può partire poi un tirocinio che è sempre da noi molto monitorato e, e, e agevolato, quindi stiamo vicino sia al, al mondo agricolo che al mondo del sociale, no? quindi ci mettiamo un po' a fare eh, una mediazione di linguaggio, di, eh, di bisogni eh, di obiettivi, no? perché poi ovviamente l'azienda ha degli obiettivi che sono la produttività e sono ehm, insomma, arrivare a fine mese, il tirocinante ha anche no? obiettivi invece di, di apprendimento e anche di tempi che sono molto più, mh, più graduali e più lenti. Due minuti. Due minuti, sì, sì, no, ho finito. Quindi, ehm, insomma, questa è stata un po' la parte, la parte vincente, noi crediamo, perché poi tantissimi tirocini che abbiamo attivato si sono trasformati comunque anche in, una, in un prolungamento del tirocinio, in molti casi, in alcuni casi anche in una vera e propria assunzione. E in ogni caso, hanno prodotto un, un aumento eh, del, del, delle reti relazionali e conosc di conoscenze. Nel momento in cui la persona migrante riesce ad aumentare la conoscenza del territorio, la conoscenza di tutte le possibilità anche che quel territorio può offrire e di tutte le attività che ci sono, eh, diventa quindi portatore no, di tutte quelle reti relazionali e di conoscenze che comunque facilitano in ogni caso l'inclusione sociale e anche lavorativa. Eh, quindi questo, spero di essere stato, ho finito anche prima. Eh, questo. Chiarissimo, molto Chiarissimo. grazie. Niente, niente. E adesso niente. Eh, a disposizione abbiamo qualche minuto se ci sono domande, interventi o considerazioni su quello che avete e che abbiamo ascoltato sino ad ora. Prego. Mario ce n'è una in chat di domande. Ah, forse. bene, bene, bene. Ah, una domanda per Paolo. Eh, si chiede se ci sono squadre junior. Immagino si stia parlando del cricket, vero? Con la I, giusto? Eh, Paolo? E mi sa che si è allontanato. Paolo se ci sei non si sente perché non c'è il microfono attivato. E una domanda per Paola allora, se le aziende agricole sono, eh, eh, se il soggiorno presso le aziende agricole è per più anni o vengono cambiate anno dopo anno? Che cosa però le aziende? Non ho capito. La domanda è questa: è scritto così? Se le aziende agricole sono per più anni o cambiano di anno in anno? Non credo per la persona che va a fare. Ah, se le aziende con cui, con cui diciamo lavorate che, sono sempre le stesse. Cui lavoravo, con cui lavoriamo, sì, alcune sono veramente storiche, ci lavoriamo da molto tempo. Poi nel, negli anni magari se ne inseriscono altre, anche di nuove, che intercettiamo proprio perché poi la rete aumenta anche a noi, quindi eh, ovviamente c'è un passaparola anche tra le aziende. Sì, quindi Benissimo. insomma sì. E Abbiamo Paolo che risponde. Eh, sì, ci sono squadre junior. E altri che prendono o la parola o la tastiera, e ah, dice Paolo che è uno dei requisiti per potersi iscrivere alle serie maggiori quelle di essere di avere un vivaio se c'è quindi il vivaio per me è un po linguaggio tecnico ma ecco nella nostra squadra immagino quella di ufficiale diciamo a cui fa riferimento Paolo l'età media è 25 anni che però non credo che sia junior l'età media e quindi quindi c'è un vivaio giovanile e poi la squadra ci ha una media di 25 anni bene altri se non ci sono altre altre domande ringrazio tutte, tutte le espositrici e espositore. E passiamo a questo punto al secondo gruppo di, di interventi sul nesso informazione-formazione. Forma, abbiamo due interventi da Tempi Moderni e da Caritas. Allora abbiamo per entrambi dieci minuti, scarsi, diciamo così, fra i 9 e i dieci minuti. Cominciamo con Tempi Moderni, non so se nel frattempo eh, Pina Sodano è arrivata, e comunque l'intervento è cogestito da Marco Guadagnino e Pina Sodano, quindi a voi la parola. Va bene, inizio io oh, salutando tutti e tutte, ringraziandovi. Ehm, allora, la, diciamo, Tempi Moderni ha si caratterizza come modalità di intervento ehm, con un tentativo di, di tenere insieme, noi, noi pensiamo eh, ad oggi abbastanza ben riuscito, di tenere insieme ehm, gli aspetti teorici, gli aspetti accademici di ricerca ehm, con quelli più concreti, più, più pragmatici, eh, sostanzialmente ehm, attraverso un lavoro di, di approfondimento continuo, di conoscenza, ehm, provare a dare delle soluzioni eh, anche molto pratiche ehm, per provare a risolvere alcune delle questioni più dirimenti. Ehm, il, il, diciamo, la, la chiave di tutto è la nostra, probabilmente la nostra modalità di fare accoglienza, quindi una metodologia che prevede un'accoglienza che noi definiamo calda, quindi un'accoglienza che è orientata in qualche modo all'analisi dei, dei bisogni del, del contesto sociale, del contesto economico, Ehm, della comunità e, e della persona con la quale ehm, ci interfacciamo, eh, la persona che, che, che in qualche modo ha bisogno di aiuto, ha bisogno del nostro supporto. Un'accoglienza che noi ehm, agiamo, manifestiamo eh, nei, nei luoghi dello sfruttamento nei luoghi di residenza dei, dei migranti, ehm, con alcune caratteristiche delle quali parliamo fra un attimo, che, ma che comunque in qualche modo ritornano nel nostro, nel nostro agire, eh, provando in qualche modo ovviamente sempre a preservare l'anonimato assoluto nelle nostre interlocuzioni e... Mh, e provando a tenere il massimo della, della professionalità in ogni, in ogni momento della, della nostra relazione con, con queste persone. E, infatti la nostra in qualche modo la nostra rete, il nostro gruppo di lavoro è formato da una serie di professionisti, di tecnici in qualche modo ehm, che vengono selezionati con, con, con molta cura, attenzione eh, proprio per la delicatezza in qualche modo del lavoro che, che facciamo quotidianamente. Ehm, diciamo che ehm, ispirandoci un po' alla pedagogia degli oppressi, eh, il nostro è un percorso di accompagnamento di queste persone, Uh, diventiamo reciproci compagni di strada in qualche modo uh, in un percorso di, di, di emancipazione nel quale sono le persone stesse a stabilire eh, appunto la, la strada e, e le forme di questa emancipazione Forniamo mh, tutti i nostri servizi, ovviamente sono gratuiti, eh, sono servizi forniti eh, H24 in qualche modo, siamo disponibili sempre, in ogni momento, in ogni istante a, a dialogare, ad ascoltare, a dare informazioni, eh, ad intervenire. Non, non abbiamo uno sportello fisso, eh, in, siamo noi che eh, in qualche modo... Ehm, raggiungiamo, raggiungiamo loro eh, e durante tutto questo percorso di presa in carico ovviamente il, il migrante è assolutamente la persona è assolutamente, è assolutamente centrale eh, è sempre informata di tutto eh, anche attraverso l'aiuto di eh, mediatori che molto spesso sono eh, provengono da questo percorso complesso molto triste molto molto faticoso ovviamente da gestire di eh, caporalato e sfruttamento eh, e che ovviamente come potete immaginare hanno una sensibilità eh, verso tutti quegli aspetti che fanno riferimento anche al, al, non, al, non, al non verbale alla, e quindi alla uh, alla possibilità che hanno queste persone anche di interpretare silenzi momenti di difficoltà che sono ovviamente molto frequenti il percorso in qualche modo è sempre codeterminato dei migranti in questo percorso di emancipazione che può prevedere anche la denuncia ovviamente ma non necessariamente della violenza e dello sfruttamento in questo percorso può esserci appunto la denuncia può esserci la Costituzione parte civile ehm, e può esserci anche se volete l'esposizione mediatica ehm, ovviamente ehm, sotto accordi e sotto la tutela massima della persona che, che si espone alla, anche pubblicamente alla, alla, alla denuncia in questo senso noi ovviamente ci occupiamo di comunicazione Ehm, per parlare mh, di comunicazione e di ricerca per parlare a tutti quei soggetti che ehm, con i quali noi quotidianamente interloquiamo ehm, sia per appunto per ovviamente in un'ottica di continuo apprendimento ovviamente ma anche per fornire degli strumenti ehm, se volete anche alla politica ehm, di frequente noi siamo stati al centro di eh, proposte eh, procedurali, legislative, abbiamo collaborato alla, alla redazione della, della, cento, della 199, no? la legge della Regione Lazio contro il Caporalato. Eh, siamo eh, consulenti eh, nella Commissione Antimafia. Proprio ieri siamo stati citati in un rapporto della Commissione Agricoltura e Lavoro della Camera. Eh, insomma Abbiamo un canale poi di comunicazione che per noi è fondamentale anche con la parte eh, istituzionale che si occupa poi, in qualche modo, poi del cambiamento eh, legislativo. Ehm, e quindi proviamo a tenere insieme vari piani, quello, quello politico, quello sociale, quello culturale, quello storico. Ehm, Tenendolo insieme e anche in qualche modo coordinando quelle attività, come si diceva prima, di ricerca e formazione, e soprattutto eh, puntando poi a, in qualche modo alla, anche in questo percorso di formazione alla centralità del de ruolo delle persone con le quali ci, ci interfacciamo um, e, e che prendiamo in carico in qualche modo, che sono e rimangono soggetti di, di diritto, uh, soggetti di diritto di parola e di dissenso, no? anche come, come noi spesso ci diciamo. Uh, e proprio questo dissenso è una delle cose che in, che, che in qualche modo coltiviamo e che abbiamo fatto, uh, se volete, anche eh, contribuito a far esplodere con eh, le manifestazioni, gli scioperi organizzati a partire dal 2016, che sono state un, una novità almeno per il territorio eh, laziale eh, molto importante. Di rimente sono stati dei momenti di rottura. Ehm, accompagnati e cogestiti dalle organizzazioni sindacali, dalle Cigelle in particolare, ma che hanno smosso qualcosa. Hanno smosso eh, qualcosa. Due minuti. Sì, sì, ma ho finito, semplicemente per, per citare un altro paio di aspetti per noi rilevanti. Il primo è, per esempio, noi abbiamo contribuito in tema di informazione e di comunicazione a, non so alle proprio a propaganda venerdì scorso sono stati intervistati due di, di, di quegli uomini che, che, che noi seguiamo da tanto tempo sono stati intervistati però alla fine di un percorso eh, in particolare uno dei, dei due che forse qualcuno di voi avrà visto Balbire, una persona che noi seguiamo da quattro anni ehm, che che ha accettato recentemente in qualche modo di, di, di rendere pubblica la sua vicenda eh, dopo un percorso nel quale noi abbiamo in qualche modo lo abbiamo portato eh, in, a essere sicuro della sua posizione, a eh, essere tutelato da tutti i punti di vista e eh, in questo senso il ruolo, il rapporto che noi abbiamo con le forze dell'ordine è centrale. Eh, quotidiano, perché, perché appunto in questi anni abbiamo imparato, eh, se ce ne fosse bisogno ovviamente, del, del, dell'importanza di avere attorno tutta la rete eh, della, de, della territoriale per, per il sostegno a queste persone. Ehm, niente, penso di aver detto un, un po' di cose, sono aspetto le domande, ecco. Bene, molte grazie Marco. È molto, molto interessante e complesso il lavoro di cui hai dato qualche cenno, eh, così che però dà un'idea della profondità. Io devo dire una cosa, rispetto a diritti, eh, denuncia, soprusi, sfruttamento, leggendo i materiali che, che avete prodotto, che si sono prodotti, mi ha molto colpito questo, cioè eh, il problema della parte, del termine padrone. Cioè si dice, eh, si usa questo termine e, viene, e il fatto che si utilizzi mostra l'arretratezza delle relazioni di lavoro che ci sono fra, fra appunto chi il lavoro lo, lo, lo fornisce e chi se ne, se ne, se ne appropria e lo utilizza. E quindi eh, padrone è una brutta parola e se riusciamo a farla scomparire, questo è quello che ho capito, significa che stiamo emancipando il lavoro. E io ricordo una certa età, negli anni 60 e 70 e anche un po' negli anni 80, i sindacati, gli operai, gli operai sindacalizzati usavano la parola padrone in piazza contro i padroni, dimostriamo contro i padroni, la colpa è del padrone. Cioè era, si schiaffava in faccia al datore di lavoro irresponsabile, carogna, eccetera, questa parola. Ed erano i datori di lavoro che non volevano essere chiamati padroni, ma no, noi siamo datori di lavoro. Quindi è chiaro che nel campo le cose sono diverse che in fabbrica, no? ma è anche vero che la realtà del mondo rurale diventa oggetto di, di, di discussione, di osservazione, e di intervento grazie soprattutto al flusso di migranti che sono venuti, che si sono innestati con tutto il tema del caporalato che già c'era ma era un po' era fuori dal centro quindi insomma mi colpisce che c'è un mondo del lavoro in cui il padrone vuole ancora essere chiamato padrone come in 900, film anzi due film di cui consiglio a tutti i nostri operatori sociali cioè, di organizzare la visione per i nostri amici eh, stranieri che stanno lavorando nei campi che dà proprio l'idea di che cosa è stata la storia delle relazioni di lavoro nel nostro paese? Insomma, lottare contro il padrone cambiando, il padrone insomma, che ha ancora un retaggio medievale insomma, nei campi e non uh. l'insulto che la classe operaia organizzata sputa in faccia o tira in faccia a chi non rispetta le regole e i diritti umani. Dario ti, ti, dico, ti dico soltanto una cosa perché ovviamente sono, anche a noi colpisce quotidianamente questa cosa, ti dico che eh, a proposito di parole dei, dei, degli, anni, degli anni 70, eh, a, a me piace moltissimo citare quella, i, i compagnon de route, quelli sostanzialmente i, i compagni ecco, ribaltando, ribaltando e cercando delle parole se vuoi, del, de, de, della fine del, del secolo scorso eh, ce n'è ancora qualcuna alla quale siamo affezionati, in questo caso i compagni di strada, e per noi in questo momento sono i compagni di strada ai quali, con i quali facciamo un pezzo di percorso. Molte grazie. Allora, questa mia riflessione non era prevista nella tempistica, quindi me ne scuso e troverò il modo di recuperare il tempo, che non dovrà recuperarlo i relatori ovviamente, e do adesso la parola a a Angelo Raponi di Caritas che ci parlerà delle loro esperienze di inclusione sociale sul territorio prego, i tempi sono gli stessi alla parola grazie Dario e buonasera a tutti e provo a condividere lo schermo perché per comodità e anche per cercare di stare nei tempi avevo preparato una cosa che vediamo se eccolo qui è abilitato ah. giusto Mattia? sì sì sono abilitato ah, Ok. Eh... Vediamo se va. Si vede, eh? Perfetto. Sì, sì, sì non la volevo mettere in modalità a schermo intero. Esatto. Ma, ehm, quando ho ricevuto l'invito, tra l'altro noi siamo eh, partner del progetto Get Up e quindi abbiamo fatto delle attività mh, soprattutto nelle scuole e all'interno del progetto, mh, mi chiedevo quale potesse essere lo specifico, ecco, della nostra Caritas Diocesana, cosa Avremmo potuto dire di originale che in qualche modo caratterizzasse anche la nostra, eh, la nostra azione, non solo appunto all'interno del progetto, ma anche su questo territorio. E di, di fatto, ecco, quando si pensa a Caritas si pensano a tante cose. e eh, Sicuramente siamo tra, tra gli organismi, le realtà maggiormente citate rispetto anche ad interventi nel sociale, nell'assistenza, ovviamente di matrice ecclesiale, siamo l'organismo. E cosiddetto pastorale della chiesa di questa diocesi di Latina Terracina Priverno. E, e sostanzialmente ecco volevo con questo intervento provare a dire qualcosa così che mi venisse dall'esperienza nostra a confronto con quello che è il tema dell'inclusione sociale insomma che ho definito una condizione sempre in bilico tra povertà e diritti negati. Quindi questo nostro confronto quotidiano col tema della povertà, con le persone cosiddette, cosiddette povere e eh, i loro diritti negati. C'era un video... perché okay, non sento più niente... questa sì, è la connessione eh. la mia o no no no no di Angelo, penso, non... Eh, non, Angelo, non ti sentiamo. Mm. Angelo, se mi senti consiglio di... Togli il video, così dovrebbe essere più agile il tuo... Eh, è bloccata anche l'immagine di lui. Mm. adesso è saltato tutto va bene, allora eh, penso che sia uscito per rientrare allora eh, passerei poi lo recuperiamo ovviamente no, non passerei niente perché abbiamo finito questo gruppo e allora intanto c'è qualche domanda per l'intervento precedente di tempi moderni possiamo Possiamo recuperare forse in questo modo? Se c'è qualche domanda riempiamo il buco, se no lo lasciamo il buco così com'è. Ok, allora aspettiamo che eh, ecco, ecco Angelo. Scusatemi, ma sul più bello, come al solito, salta sempre la connessione. Cioè, eh. <ride> e, però approfitto un secondo per, per spostare la... No, vabbè, ci riproviamo, dai, spero che non si riperda. Insomma, ecco, dicevo, eh, questo video era molto, eh, mo, mo, molto intuitivo e mi dava però ecco, anche un'idea un di, di una bella prassi, ecco, un comune che poteva in qualche uh -huh. modo eh, aveva fatto un qualcosa di molto intelligente. Adesso senso. non vediamo la presentazione. Ah, eh. quindi ci siamo, I potenti mezzi. Allora, la devo ricondividere, scusatevi, ma sì. siamo veramente. Allora. No, vabbè, questo è normale. <ride> allora. Ma tu avevi provato a lanciare il video? No, no, no, il video non l'ho lanciato proprio per, per evitare... Insomma, sì, di... sì. Ok. Spero veramente che però con, la, con... Adesso dovreste rivedere anche la... la sì, fatto. Ok, ci sì. Speriamo... Non è a schermo completo. Eh? Non è a... Adesso la rimandiamo a schermo mm. completo. Ok, ecco. allora, quindi confrontandomi con la parola inclusione, insomma avevo effettivamente trovato tutta una serie di definizioni, insomma. Eh, però ecco, la, la cosa che mi interessava e che me, su cui mi ero soffermato era soprattutto questa eh, inclusione come si, appartenere a qualcosa, sia esso un gruppo di persone, un'istituzione, e sentirsi accolti. Ecco, questo tema dell'accoglienza eh, è un tema molto caro a Caritas, sicuramente, ma è anche un tema che eh, nelle nostre attività è un tema che ritorna sempre. Eh, le persone, eh, gli esclusi dalla società, per i tanti motivi, insomma, che poi è facile ritrovare in tutte le definizioni, sono di fatto delle persone discriminate, sulle quali noi, quando facciamo azione di inclusione sociale, eh, veramente abbiamo l'obiettivo di eliminarle tutte queste discriminazioni, tutte queste forme, eh, e nel rispetto della diversità di ciascuno. Questa è un'attività, un'azione che effettivamente eh, non è facile tenere presente sempre. Ecco, noi, eh, come forse sapete, insomma, siamo un organismo dove eh, l'attività di un servizio di volontariato è spesso affidata a persone e così anche molto avanti negli anni, eh, che eh, magari ecco, non riescono a tenere presente tutte queste, queste attenzioni e questa in particolare dell'attenzione eh, della, dell ad evitare le forme di discriminazione, perché comunque sono persone che eh, con, di fatto che non hanno competenze eh, specifiche molto spesso, persone la cui formazione va continuamente seguita, e eh, accompagnata. Però ecco, che nell'incontro con l'altro eh, ci sia, soprattutto nell'altro povero, ci sia questa con, consapevolezza eh, che le persone vanno rispettate nella loro, eh, nella loro diversità è veramente una nostra attenzione che direi soprattutto ecco, oggi, eh, in questi ultimi tempi, soprattutto eh, cerchiamo di, di curare con particolare attenzione. Eh, perché comunque ecco, siamo tra quelli che maggiormente studiano anche il fenomeno della povertà a livello locale, a livello nazionale, internazionale, per cui eh, sicuramente l'esclusione è un problema di tutti, non risparmia l'Europa, questo 24% della popolazione a rischio di povertà esclusione sociale, eh, i dati Istat riguardanti l'Italia, anche i più recenti, insomma, ci segnalano che questa povertà assoluta continua a crescere, 2 milioni di famiglie povere, 5,6 milioni quelle interessate comunque al fenomeno della povertà. Cifre spaventose, eh, in questo tempo di, di epidemia veramente gravata e di tutta una serie di conseguenze legate alla, alla scarsità delle risorse economiche, che poi si traducono anche in necessità di ridurre i consumi, quindi un, una discriminazione di fatto che si crea eh, semplicemente vivendo la vita di tutti i giorni, questo vale per tutti obiettivamente, quindi l'incertezza per il futuro, eh, l'ansia per il lavoro perso e da ricercare di nuovo, e, e, e questa ricerca di aiuti che è effettivamente eh, vissuta con molta ansia da tantissime persone. E incrociando la novità di questa, di, di questa recente epidemia, molti nuovi ingressi, e così li ho definiti, nelle liste di coloro che, che vengono a chiederci aiuto. E persone i cosiddetti nuovi poveri, quelli non abituati a chiedere, ne abbiamo sentito tante volte parlare, quelli che non conoscono i meccanismi anche per ricevere gli aiuti, quelli che faticano persino a cercare un contatto con la Caritas piuttosto che con i servizi, eh, perché proprio è fuori dal loro, dal loro vivere e pensare comune. Eh, per non parlare di quelli ecco, che poi sono rimasti tagliati fuori da tutte le varie forme di ristoro qui a Latina abbiamo fatto, eh, l'assessore lo sa bene eh, una grandissima eh, e lunghissima esperienza di supporto per esempio ai lavoratori dello spettacolo viaggiante ai circenzi, ai giostrai, a queste comunità molto numerose di, di persone, famiglie con tanto di animali a seguito che si sono visti nel corso dei mesi completamente escluse da qualunque forma di ristoro Ecco, per tutti questi eh, abbiamo cercato di eh, mettere insieme all'azione di, di sostegno, e di supporto, veramente anche un'azione un eh, educativa nei confronti dei nostri stessi, eh, dei nostri stessi operatori e volontari. E vi racconto ecco brevemente alcune delle esperienze più significative dal punto di vista del nostro lavoro per l'inclusione, cioè quelle forse meno tradizionali che però sono anche un po' il fiore all'occhiello. L'ultima nata è questo Coopera DAD, eh, questo accordo eh, nazionale tra Caritas Italiana e l'ICREA, l'Istituto di, di Credito delle, delle Banche di Credito Cooperativo rivolto praticamente ai nuclei familiari in difficoltà, con figli in età scolare, finalizzata all'acquisto di strumenti per seguire la didattica e per evitare le forme di, di maggiorizzazione legate appunto a queste difficoltà. E, coopera da ad Mira all'inclusione sociale, comprendendo in particolar modo le famiglie con difficoltà di natura economica e sociale. E, è una forma di microprestito, finalizzata all'acquisto di, eh, di materiale scolastico ed elettronico, eh, quindi le persone si impegnano a restituire questi soldi eh, accompagnate anche in percorsi di educazione finanziaria dedicati eh, anche per far conoscere loro eh, come evitare di indebitarsi ulteriormente. Eh, abbiamo poi ecco, da, già da alcuni anni i progetti eh, previsti dal, eh, diciamo dal, dai diversi bandi dell'impresa dell sociale con i bambini finalizzati al contrasto alla povertà educativa, no? qui a Latina progetto tutti a scuola eh, proprio che, che vuole incidere su questo circolo vizioso della riproduzione della povertà educativa eh, alleando, cercando alleanze tra tutti i soggetti della comunità educante. Sono stati coinvolti le scuole, le istituzioni locali, il terzo settore, i genitori, gli adolescenti stessi e tra questi anche molti, molti ragazzi e eh, figli di immigrati che, che vivono su questo territorio e ne frequentano le scuole. Eh, con l'obiettivo della riduzione della dispersione dell'abbandono scolastico, l'educazione alle relazioni e all'affettività e anche il potenziamento. Salve mi ha cercato, mi scusi, ma no, ce l'avevo silenzioso. Che sono Sergio e anche il potenziamento della comunità educante, quindi in toto, nel su, nella sua interezza. E il progetto Radici di Comunità, stesso ambito, stesso ente finanziatore, e in quartieri della città di Latina, quartieri anche, soprattutto quartieri periferici, per costruire e aprire nuovi spazi di espressione e apprendimento per i bambini, ampliando l'offerta educativa, con le tante difficoltà legate alla chiusura delle scuole e delle attività didattiche in presenza, che comunque è andata avanti nel corso di questi mesi eh, proprio per favorire anche attività di, eh, di, di pressione, no? di lobby a livello locale dove le famiglie eh, localmente sui singoli territori possano comunque anche farsi portavoce in un modo molto chiaro, evidente delle, esige delle loro esigenze e di quelle dei loro figli e, e, e magari anche condividendo scelte con le, con le amministrazioni locali Latina, Cisterna, ecco due tra i comuni dove abbiamo realizzato questo tipo di attività. Penso poi eh, a, agli esclusi per eccellenza, quelli rispetto, ecco, eh, eh, rispetto ai quali il tema dell'inclusione si pone con una visibilità eh, eh direi drastica, totale, cioè quelli che stanno oltre le barriere eh, di un carcere, le loro famiglie eh, che vivono invece sui territori. No? Quindi questa attivazione di attraverso una convenzione con la Casa Circondaria di Latina della possibilità di essere all'interno con un centro di ascolto eh, all'interno del carcere. Sapete un benissimo? minuto? Sì, popolazione detenuta a latina, grosse percentuali di migranti all'interno, persone isolate, senza famiglie, senza possibilità di comunicare. Ebbene, con, questi, con queste persone, essere a fianco a loro, alle loro famiglie, favorire le, le comunicazioni, favorire comunque le possibili, anche uscite dal carcere, no? lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, ospitati nei nostri servizi, in particolare alla mensa di Latina, eh, proprio perché chi potesse uscire, eh, chi voleva uscire potesse farlo magari ecco, in affidamento in prova ai servizi, eh, mh, compresa con ecco, l'ultima misura, quella della, della messa alla prova. Il progetto microcredito alle famiglie, eh, anch'esso eh, in funzione proprio dell'uscita dell accompagnata, sostenuta con tanto di, di finalità, direi, veramente educativa, eh, perché ognuno potesse essere con un minimo aiuto e eh, risorsa per se stesso. E, e infine, ecco, eh, i progetti per i lavoratori migranti specifici, no? eh, eh, contro lo sfruttamento agricolo, gli ultimi progetti FAMI a cui stiamo partecipando dopo l'esperienza ormai di diversi anni nel progetto presidio di Caritas Italiana, con i progetti FAMI Radix e Sipla, eh, con Kairos e con tanti altri eh, sul nostro territorio. E, e però ecco, poi la Caritas è anche tutto il resto qui chiudo insomma, questo lavoro di fondo a, a, al di là dei progetti che facciamo con le comunità perché veramente le comunità siano esse stesse in, nella totalità protagoniste di quella che chiamiamo la testimonianza comunitaria della carità attraverso i servizi, le distribuzioni di aiuti diretti le mense e tutto il resto grazie bene, molto gra molte grazie Angelo e con questo presentazione che mette insieme eh, le marginalità, le difficoltà, eh, a prescindere da passaporti e da, e da appartenenze d'ogni genere, insomma, mentre la narrazione diffusa nel nostro paese che ci sono servizi eh, che spetterebbero ai poveri, invece si fa... Eh, neanche si dice si dà solo ad alcuni poveri, no? si dà agli immigrati, non ai poveri. Come Assolutamente. Invece questo approccio che parte dalla condizione umana e della persona, non dalla sua appartenenza o provenienza, che è un elemento direi che anima poi tutti quelli che, che lavorano, che, ed è ciò che ci convoca qui, però diciamo la, il percorso storico, anche ideale, eh, di Caritas, insomma, costituisce una delle... Colonne vertebrali, anche uno dei riferimenti culturali anche per il mondo eh, laico e di, di altro di altra ispirazione. Benissimo, allora, eh, con una ammirevole tempistica garantita dal moderatore di questo incontro, siamo arrivati eh, nei tempi previsti, all'ultimo all gruppo di, eh, di presentazioni che. Eh, Riguardano poi le istituzioni, fino adesso abbiamo visto eh, le associazioni, la società civile, eh, le organizzazioni del territorio, però è chiaro che tutto questo funziona e riesce ad avere una sua eh, espressione, una sua strutturazione in termini di progetto di società che abbiamo in mente se interagisce, si incontra con, con le istituzioni. E quindi abbiamo, eh, la dottoressa Rita Visini della Regione Lazio e l'assessore Patrizia Ciccarelli del Comune eh, di Latina eh, impegnate su, eh, su politiche che affrontino i problemi legati al, all'immigrazione quindi i problemi eh, quotidiani e, e di prospettiva dei migranti e delle loro famiglie e quindi è interessante, anzi è indispensabile conoscere quali sono le politiche che si portano avanti in questo campo quali le prospettive con una particolare attenzione ovviamente al territorio, al territorio pontino abbiamo circa eh, una dozzina di minuti ammesso che ciò abbia un senso che uno sia capace di organizzarsi su numeri di questo tipo diciamo 12 fra i 10 e i 15 minuti eh, a testa siamo ovviamente eh, interessatissimi a, a, ad ascoltare e poi direi a questo punto di eh, dedicare l'ultima parte dell'incontro a domande e interventi che possono eh, che possono eh, riguardare poi tutti gli espositori eh, cominciando da una domanda di di Andrea Stocchiero che io eh, appunto metterei come prima domanda per la eh, rush finale che è ci sono segnali di speranza per l'inclusione sociale nell'agropontino ecco questa poi è poi la domanda da cui è partito questo incontro e con cui sicuramente potrebbe trovare in una sua risposta diciamo un'ottima conclusione quindi la ce la teniamo eh, da parte per la per quando le, le, le presentazioni saranno concluse, comincio dando la parola alla dottoressa Visini. Prego, Regione Lazio. Sì, buonasera. Diciamo, allora... Un quarto d'ora, diciamo, è inutile fare questi sì, numeri. Sì, sì, sì. No. Io eh, sono... Scusate... So... Prego. Forse era previsto prima l'intervento della dottoressa Ciccarelli. Beh, oddio, veramente... Ah. Allora, Prego Patrizia, vai, vai, vai. Assolutamente no, tranquilli, tranquilli. Io intervengo volentieri dopo, dopo la, la dottoressa Risini, tranquillamente. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie per questa immersione, un ritorno al, al passato recente e che chiaramente risveglia. Eh, anche dei ricordi, eh, se vogliamo, molto belli, ma altri anche un po' sofferti, perché mentre si parlava di immigrati, di immigrazione in generale, mi veniva in mente che il mio primo atto in, in consiglio regionale è stata proprio la, la presentazione di una proposta di legge eh, per l'istituzione della figura del garante per i rifugiati, dei diritti dei rifugiati. Una, una proposta fatta di soli tre articoli, ma che venne cassata non appena mi alzai per presentarla, quindi venne boicottata immediatamente. Però ecco, era, era una proposta quella molto interessante perché intanto eh, dava la possibilità a tutto il territorio regionale di avere una figura che potesse in qualche modo garantire, una figura tra l'altro del tutto gratuita, avevamo già riscontrato la disponibilità di diverse figure ehm, capaci nel, nel settore e che avevano messo a, a disposizione la loro professionalità a livello gratuito per questo compito ma che purtroppo per motivi chiaramente politici venne, eh, venne cassato e questo ahimè, eh, a me quello che viene da pensare rispetto alle cose che si, si sono dette è che purtroppo tutto quanto concerne la difesa dei diritti, delle, dei diritti fondamentali delle persone non dovrebbe avere un colore politico, cosa che invece purtroppo poi all'interno delle istituzioni avviene puntualmente. Eh, da una parte eh, diciamo, è un problema politico, dall'altra è un problema culturale. Eh, io mi ricordo benissimo che eh, ho faticato tantissimo per far passare quella che poi è stata quella proposta di legge che è diventata legge, la legge 11 del 2016 che recepiva la 328, dopo 20 anni noi eravamo una delle ultime regioni e voi immaginate il Lazio con Roma capitale d'Italia eccetera, una legge fondamentale che tutela le persone in tutta la loro interezza ed era una legge che ancora doveva essere recepita nel, 2000, nel 2013. Ma questo perché? Perché purtroppo, e questo faccio diciamo così, lo dico tranquillamente, faccio ammenda perché di fatto anche io in, diciamo, faccio politica, però è, una, è un aspetto questo che alla politica interessa poco. È un tema da campagna elettorale punto e basta. Io devo dire la presenza di Patrizia Ciccarelli stasera invece, eh, glielo dico sempre pubblicamente, da lei ho ricevuto eh, diciamo così le, le, le più grandi soddisfazioni dopo l'approvazione della legge perché purtroppo il territorio pontino è un territorio che è molto eh, diciamo, indietro culturalmente rispetto a questi temi lo era adesso beh, non, cioè, non so adesso bene come si è evoluta la situazione però nel momento in cui ero io alla guida diciamo così, delle politiche sociali a livello regionale il livello culturale era abbastanza eh, diciamo così eh, appiattito ecco ma non parlo delle associazioni del terzo settore ovviamente parlo delle istituzioni e questo eh, patrizia lo sa benissimo perché quando noi arrivammo io trovai eh, un bilancio regionale eh, quasi a zero sulle politiche sociali feci una ricognizione su tutti i distretti e mi accorsi che il 50% dei distretti eh, all'interno della regione mh, i distretti socio assistenziali eh, ovviamente non avevano speso eh, parecchi dei fondi che gli erano stati stanziati nell'arco di cinque anni e il caso di latina fu proprio eclatante perché latina in tutto il lazio era il, eh, il patrizia ancora doveva arrivare era il distretto che in cinque anni non aveva speso 11 milioni di euro di fondi che la, la regione aveva stanziato sulle politiche sociali. Quindi immaginate voi questo è, questo è diciamo così il peccato è un peccato originale questo perché tu da lì eh, non diciamo così, significa che tu istituzione non ti interessi eh, della pelle delle persone. Quindi dei bisogni più, più primari, dei bisogni anche secondari, comunque non ti interessi delle persone, della persona in sé. E quindi, diciamo così, da lì c'è stata, Latina è stato, diciamo così, il, eh, la, la, il comune che non aveva speso più di tutti, ma poi a scendere c'era più del 50%. Tutti gli altri comuni, che non aveva speso, eh, diciamo così, eh, svariati milioni, altri eh, centinaia di mila euro e così via. Però ecco, questo stava diciamo così, a disegnare una mappa in cui, appunto, ripeto che il livello culturale delle istituzioni è, diciamo, è alquanto scarso. Chiaramente ehm, la legge che abbiamo approvato è una legge che per questa regione voleva dire rivoluzionare un po' il sistema perché se fino al 2013 c'erano i comuni capofila, ancora oggi in realtà, perché non tutti hanno firmato cosidd le cosiddette convenzioni, hanno, fatto, hanno creato i consorzi e così via, però eh, significava dire che c'era il comune capofila che eh, prendeva il, lo stanziamento dalla regione e a sua volta quel comune lo doveva poi ripartire fra i comuni del distretto ma questo avveniva in maniera talmente schematica senza fare una ricognizione delle necessità senza che i sindaci si sedessero ad un tavolo e senza che ci fosse la presenza o la diciamo così, del terzo settore che facesse una seria coprogettazione sulle necessità dei territori la presenza dei sindacati, rivalutare la presenza dei sindacati anche in questo, cosa che era inesistente. Patrizia, ecco, per questo dico Patrizia, è stata, è stata è, è, rappresenta il comune che più di tutti poi alla fine ci ha dato maggiori soddisfazioni, perché eh, quando loro sono arrivati hanno preso in mano la situazione, hanno dato vita a un distretto eh, così come la legge richiedeva e in breve tempo hanno ripianato, diciamo così, quel tra virgolette quel debito eh, che eh, il comune appunto presentava, il comune il distretto presentava io devo dire che eh, sulla sul tema poi dei de migranti cioè eh, ancor di più è un tema che eh, diciamo così rispetto a ai, anzi no vi dico questo io abito a terracina e sapete bene che i fenomeni purtroppo di caporalato in questo territorio sono molto frequenti la cosa più triste la cosa più triste è vedere come le istituzioni su questo territorio com o comunque l'amministrazione la locale su questi territori o nega o sminuisce questi fenomeni di diciamo così di negazione dei diritti delle persone e questa è una cosa tristissima perché mi chiedo se il principio primario dell'istituzione di un'amministrazione locale è fare in modo di amministrare la cosa pubblica e, e, e far sì che tutti possano godere alla stessa maniera del bene comune, è ovvio che vai a negare un diritto a persone che comunque abitano in questo territorio. Molti di questi sono inseriti anche, eh, diciamo così, nelle anagrafi e pagano le tasse e subiscono puntualmente eh, delle negazioni quindi ecco che dire eh, io mi auguro eh, mi è stato riferito tra l'altro che per esempio il distretto di fondi eh, sta preparando una bozza di piano sociale di zona dentro cui è completamente assente l'aspetto sulle migrazioni questo è terribile è terribile io mi auguro che qualcuno, anche il, il, ma le stesse associazioni, facciano sentire la loro, la loro voce per inserire un tavolo eh, di consultazione su questo tema. Anche perché, ripeto, io l'ho ripetuto a sfinimento, eh, mh, mi, a mi aggancio anche a quanto diceva Pocanzi, Angelo, no? quando parlava delle diversità, eh, Angelo Raponi. Eh, siamo la, la diversità è una ricchezza è ovvio tutti abbiamo la possibilità di poter contribuire al bene comune al bene dei territori che abitiamo ognuno per le proprie possibilità e sicuramente anche la persona che pensiamo sia lo scarto ultimo della società sicuramente ha una ricchezza che io che magari assumo una posizione molto diciamo molto diversa e molto più agiata no, quella mh, quella ricchezza lì non, non, non ce l'ho e quindi non la posso mettere a disposizione della comunità, quindi ogni persona è una ricchezza in sé, ogni persona ha qualcosa da dare, anche, anche appunto ripeto lo scarto, lo scarto più ultimo di questa società, è stato in quegli anni un lavoro durissimo, eh, ricordo benissimo che quando abbiamo dato vita a, a questi nuovi piani di zona sulla, diciamo, sulla base della, della nuova legge, quindi con l'invito alla creazione delle cosi, dei cosiddetti consorzi attraverso delle convenzioni, eccetera, eh, c'è stato molto da faticare, soprattutto ehm, ne, in quelle zone dove questi temi erano molto più sentiti. Devo dire che nel sud, nel, diciamo, nel, nell'agropontino, da Latina in giù, questo tema diciamo <ride> non è che possa che interessi più di tanto e però ecco io ricordo che c'erano tante discussioni fra i comuni dei distretti eh, dove appunto si volevano ehm, si volevano cominciare con i percorsi dei consorsi e ricordo di avere partecipato a diversi tavoli eh, per diramare molte molti diciamo così molti contrasti però alla fine ci sono riusciti ad oggi eh, comuni politicamente gestiti politicamente da forze diverse tra loro, però dentro uno stesso distretto e quindi dentro uno stesso consorzio, oggi invece danno vita a politiche sociali eh, sicuramente molto più apprezzabili che non prima. Chiaramente la rivoluzione c'è stata perché che cosa fa, che cosa chiede la nuova legge? Chiede di che i fondi non vengano versati nel comune capofila, nelle, nelle, nelle casse del comune capofila ehm, mentre prima appunto c'era il comune capofila che prendeva quei fondi, li metteva, li appoggiava nel bilancio comunale per poi suddividerli eh, e questo ripeto avveniva diciamo, in maniera molto arbitraria molto spesso gestita dai, dai funzionari degli uffici di distretto eh, nel consorzio la, diciamo così, la, la, il meccanismo è molto diverso perché il consorzio assume un'entità giuridica, ha una cassa eh, diciamo, propria del distretto e per gestire questi fondi assolutamente i comuni devono essere responsabilizzati alla stessa maniera quindi sono tutti i sindaci che in qualche modo si devono elevare al di sopra del proprio territorio che diciamo amministrato e devono sentirsi parte di una comunità più ampia che è quella del distretto accanto a loro ci sono le ci sono scusate eh, il terzo settore ci, cioè, ci sta l'asle ci stanno eh, i sindacati e sulla base poi delle singole tematiche che si vanno a, eh, diciamo così, a, a visionare, a, diciamo così, ad analizzare, eh, si chiamano altrettanti interlocutori che possono servire. A me viene in mente, per esempio, tutto il tema dell'integrazione sociosanitaria, che è rivoluzionario e vedete quanto sta ritornando adesso questa visione in questo momento particolare di pandemia perché abbiamo visto che cosa significa un territorio senza una medicina territoriale. Quindi, in questo, diciamo, in questo eh, contesto, le politiche sociali, insieme a una sanità territoriale, possono rivoluzionare il territorio stesso e garantire la, la salute dei, dei cittadini tutti. Quindi, ecco, io mi auguro che eh, questa, diciamo, questa possibilità, eh, anche solo di, di conoscere, eh, la, la, la, la novità ma anche la, la, la trasformazione che questa legge ha potuto eh, trasferire su questo territorio venga diciamo così fatta venga divulgata il più possibile perché davvero eh, ripeto ancora oggi eh, qui nel territorio del distretto di fondi questo è ancora poco poco poco sviluppato poco sentito grazie e io lascio la parola a patrizia che sicuramente eh, avrà tan, tanto tanto tanto da, da raccontare perché davvero il comune di latina eh, con il loro avvento ha, ha cambiato molto. e questo lo dico senza alcun problema e, e al di là degli schieramenti politici in questo contesto non mi interessa perché ripeto le politiche sociali non devono avere colore politico grazie Bene, molte grazie dottoressa Visini. Io adesso sono sicuro che eh, il vostro coordinamento eh, gen dal generale al particolare funzionerà benissimo e farà dimenticare il mio, il il mio errore nel dare la parola. Per cui dall'errore invece nasce lo sviluppo, perché poi sono eh, le i, i mutamenti imprevisti nel DNA che danno poi luogo all'evoluzione. Quindi anche questo, questo scambio a me. Mi sembra di grande interesse il tema e eh, impressiona il tema della invisibilità che eh, le comunità migranti hanno rispetto alle istituzioni. Peraltro, in territorio, ovviamente non di tutte, parliamo dell'Agropontino, costituito da diversi comuni. Salvo quando poi si teme che una, migranti stanziali di provenienti dal, ma da, da anni ormai qui provenienti dal subcontinente indiano, possano essere portatori della variante indiana. Allora lì sì che se ne parla molto si scoprono, dopodiché il tema torna come fiume carsico sotto fino alla prossima emergenza. E, assessore Ciccarelli, a lei la parola, grazie. Grazie, io devo dire è stato un piacere ascoltare Rita perché di questi tempi sentirsi fare queste carezze è davvero, è davvero oro. Grazie, davvero Rita, ma in realtà noi dobbiamo essere tutti grati a Rita per quello che ha fatto in regione. E devo dire che la, la, la, la, la, la sua, la, il suo lavoro non è stato soltanto il lavoro che lei ha descritto di eh, eh, finalmente di recepire di riuscire a mettere a mettere sul campo tutti quegli strumenti che servivano a recepire con un ritardo incredibile la, la legge più inapplicata che esista in Italia che è e la legge più bella anche la legge 328 che insomma vede la luce nel Lazio ecco da quando da quando è arrivata, è arrivata come assessora alla regione Rita ma non è soltanto questo lei ha colto e non lo dico per plageria è proprio un dato politico e un dato politico che vale insomma anche rispetto a un'analisi critica che posso fare oggi lei ha colto invece la necessità di non lasciare questo argomento ai meri adempimenti amministrativi cioè ho fatto la legge adesso sta a voi applicarla ma presidiava il territorio ed era molto severa nel farlo cioè era presente sul territorio e vigilava perché quei processi che erano processi che venivano richiesti processi culturali di rivoluzione di mentalità di abbandono di abitudini di lavoro anche no, molto settoriali e invece di riuscire a rischiare e come dire accorrere il rischio no? sperimentando nuovi modi di lavorare di stare insieme frequentando i famosi confini dove finisce la mia competenza e inizia la tua e a proposito di migranti sappiamo che i confini quando non sono frequentati no? e occupati da muri sono invece luoghi estremamente eh, generativi no? di competenze di saperi le mescolanze creano, creano nuove capacità anche di produrre significati e risposte a bisogni che in realtà prima non sapevamo come, eh, come interpretare e come, e come soddisfare. Eh, bisogni e desideri direi, non solo bisogni. Io mh, eh, diciamo il tema sarebbe molto molto complicato e lungo però mh, ho, ho scelto di stare dentro un Uh, un confine, dentro una, uh, diciamo così, una, un campo, ehm, ehm, soffermandomi su tre concetti essenzialmente, che non è detto che affronterò separatamente, ma eh, si mescoleranno tra loro. Eh, il primo riguarda ehm, il, il ruolo che un ente locale eh, può svolgere, anzi il modo con il quale un ente locale può guarda ai fenomeni migratori e può fare la differenza, può fare la differenza nel livello di benessere che si produce in una determinata comunità. Questo è un dato che abbiamo sperimentato soprattutto nel, nel nostro territorio, che è anche un territorio particolare, no? perché i fenomeni migratori adesso ci hanno abituati a viverli come cose eccezionali, ma in realtà i fenomeni migratori sono fenomeni normali. Le città nascono da fenomeni migratori, altrimenti non, non ci sarebbero. E, e forse bisognerebbe viverli con la capacità, semmai, di governarli questi fenomeni e farli, ehm, nell'accoglienza, farli diventare opportunità. Questo è vero per tutte le città, in particolare una città come Latina che ha una recente ehm, storia e quindi ha una memoria ancora viva del, eh, del proprio fenomeno migratorio. In ogni famiglia ha in, in, al suo interno il ricordo di che cosa ha significato lo sradicamento, la fatica di integrarsi su un territorio a volte eh, respingente, ebbene questa cosa diventa, nel momento in cui diventa anche una identità, diventa un modo per rivisitare la propria storia e riguardarla attraverso, eh, diciamo così, degli occhi che ci consentono di fare di latina la, una città, non più la città di fondazione, eccetera, eccetera, con tutta questa retorica, ma la città plurale, la città dell'accoglienza, anche per le vicende eh, che ci sono state che l'hanno vista spesso, protagonista di questa cosa. Quindi questo è il primo concetto, il modo con cui la città guarda il fenomeno, fa la differenza per tutta la comunità e non solo come accoglienza. La seconda cosa, la stagione che ha aperto Rita è, è, è nella regione Lazio, quindi la nuova stagione del, della riforma del welfare del Lazio, eh, ha rappresentato un'occasione per coniugare, per integrare il welcome con il welfare. Quando è cominciata la nostra consigliatura nel 2016 c'erano due cose che ehm, diciamo, occupavano l'attenzione. La prima era eh, diciamo, questa eh, cascata, questo precipitato di novità sulla uh, questione del welfare, la legge e poi tutto quello che ne è, eh, ne è scaturito il piano sociale regionale eccetera eccetera e poi gli sbarchi nel 2016 sembrava no, che ci fosse l'invasione incredibile in realtà erano dei numeri assolutamente governabili qual era il problema? il problema è che anche se si sapeva c'erano delle previsioni che tra l'altro venivano rispettate rispetto agli arrivi il tutto era eh, gestito nella massima, nella massima uh, diciamo improvvisazione con un approccio emergenziale affidando non ai comuni non ai territori non a chi governa il territorio ma a chi lo controlla invece quindi alle prefetture in una maniera molto improvvisata che determinava un, una percezione no, di, di, di preoccupazione a quel punto noi avevamo due possibilità tra l'altro appena arrivati eh, avevamo due possibilità o quello come dire, di girarci dall'altra parte e dire "Ma la, la competenza è della prefettura quindi aggiungerci al coro di quelli che si lamentavano nei confronti del prefetto oppure quello di rivendicare di portare di riportare di avvocare a noi una, una competenza e un ruolo che era quello che abbiamo fatto quindi abbiamo diciamo così scelto di prendere sul serio la stagione delle riforme del welfare e di collegarlo al diciamo al welcome quindi alla diciamo alla alla centralità della relazione perché poi il welcome è questo è relazione no? E quindi questa cosa questo concetto ci sembrava assolutamente coerente con una riforma che metteva al centro il superamento dell'assistenzialismo no? Del diciamo del banco matte dei servizi dato così tanto per dare o fatto detto eccetera senza preoccuparmi dell'effetto quindi sostituire l'assistenzialismo con una relazione d'aiuto che fosse una relazione che mh, come dire restituisse Svolgesse un ruolo di capacitazione, no? quindi di liberare le persone dal bisogno. Queste due cose eh, si integravano, cioè ci convincevano del fatto che quindi il welfare non era una coperta troppo corta, che a seconda di dove la tiravi, no? se ti occupavi degli stranieri, lasciavi fuori gli italiani o viceversa, ma in realtà era un approccio a dei problemi e più i problemi erano complessi e più nel momento in cui li affrontavi trovavi le soluzioni eh, sviluppavi sedimentavi know-how che poi serviva a tutta la comunità, se una comunità è accogliente nei confronti eh, di persone che vengono da un altro paese con delle storie particolari eccetera eccetera, quindi con una complessità particolare, è accogliente nei confronti di tutti gli altri, le persone con disabilità, di persone anziane, cioè di tutti quelli che non riescono a tenere il passo no? rispetto, che sono fuori dallo stereotipo, diciamo così. E, e questo è quello su cui eh, noi abbiamo lavorato, è per questo che eh, questa cosa ci ha poi spronato a crederci davvero, a, farsi, a, a farci attraversare da, da, da, da questo portato di novità e quindi è vero quello che diceva Rita, ehm, non è merito mio, è merito di, di tutto il comitato dei sindaci. La prima volta che ci riunivamo era un tavolo di negoziazione. Prima ci si litigava i soldi perché no, venivano divisi i soldi, e ognuno faceva per sé. Poi quando abbiamo cominciato a programmare i servizi ci si negoziavano le ore, le ore degli operatori. Siamo con fatica riusciti a passare ad una programmazione del servizio e quindi a vedere il territorio nella sua interezza perché poi le persone vivono eh, e a volte ci sono persone che abbiano un marciapiede comune e la strada fa da confine nel marciapiede dell'altro c'è l'altro comune. Quindi riuscire a programmare collegandosi a un'analisi di contesto e quindi abbiamo cominciato a chiedere agli esperti se ci aiutavano a, a capire quello che succedeva nel territorio, abbandonando diciamo così i, i capitolati copia e incolla, eh, ci, sono, ci sono qui le cooperative, eh, Astrolabio sa bene eh, che, che fatica abbiamo fatto a modificare anche peraltro in piena pandemia completamente il modo di programmare i servizi e anche di, come dire, or, mh, collegare la tipologia di servizio ad una particolare procedura, quindi non sempre scegliendo, anzi scegliendo pochissimo il codice degli appalti, solo per determinate cose, e invece frequentando moltissimo il codice del terzo settore e utilizzando la coprogettazione. C'è tutto questo che c'entra poi. Tutto questo fa la differenza, tutto questo fa la qualità, perché capire che ehm, diciamo organizzare i servizi deve significare ehm, no. riuscire a portare a sistema tutto quello che nel territorio eh, si muove perché il lavoro che fa Caritas eh, è un lavoro preziosissimo ed è, deve essere collegato al lavoro che fa il nostro segretariato sociale, il nostro servizio professionale. Eh, il lavoro che facciamo ehm, Diciamo, guardando agli ultimi e quindi togliendoli dall'invisibilità, è un lavoro che ci vede alleati in questo, con Caritas, con Croce Rossa, quando c'era Emergersi con emergency, cioè facendo una rete che finalmente fosse una rete che davvero riusciva a impattare e a, a determinare delle, delle modifiche. Comunque, detto ciò, la terza questione che volevo dire è a che punto poi siamo oggi, quindi tutto quello che è successo, che cosa ha determinato, e oggi. Siamo davvero in un punto cruciale perché mh, mh, ci sono state, diciamo così, eh, mh, in particolare mh, tra il 2020 e, e sì, nel 2020 eh, una serie di, eh, dopo, do, dopo il nel 2019, c'è stato il piano sociale, finalmente parato. Nel 2020 ci sono state un'altra serie di eh, normative, ma io ne voglio citare solo una: che è la Dgr 584, del 6 agosto del 2020, che è una roba che uno diceva ah, nella DGR non. Ha. In realtà dovrebbe essere una sorta di vademecum che ci dobbiamo tenere sempre in tasca e ogni tanto andarlo a leggere, perché è stato un modo per riportare a sistema tutto quello che fino ad ora era avvenuto e creare un, proprio un nuovo uh, nomenclatore. Di tutti i servizi quindi che non più erano servizi che guardavano alle categorie quindi servizi per gli anziani servizi per minori servizi per disabili quindi collocando cioè negando la specificità della persona o la complessità di una persona ma diciamo ehm, Mh, coprendo questa centralità della persona con la problematica della persona quindi i migranti erano migranti i servizi erano i migranti come se un migrante non dovesse poi andare all'anagrafe o non dovesse andare al servizio professionale eccetera eccetera quindi eh, invece con questa DGR si è andata a recuperare anche diciamo così un un lavoro che si sta facendo sul piano nazionale per riuscire finalmente a guardare ai livelli di prestazione. Quindi i servizi devono essere eh, diciamo così organizzati non più rispetto a a a, a chi Ehm, li riceve ma rispetto al tipo alla tipologia di prestazione dicendo che certi servizi sono servizi essenziali cioè sono ineludibili i famosi leps quelli diciamo che dalla 328 non si sono mai riusciti a concretizzare e che finalmente adesso ce li abbiamo almeno come individuazione bene questi servizi prevedono poi che sono diciamo ehm, essenzialmente Mh, cinque, cinque categorie, diciamo le macro aree, chiamiamole così, che sono quelli dell'accesso, quindi il segretariato sociale, il PUA che è il punto unico d'accesso laddove c'è anche l'aspetto eh, sociale e sanitario insieme, pensiamo alla disabilità per esempio, E il, eh, il servizio professionale che invece fa una presa in carico. E questo diciamo, è una prima macroarea importante. La seconda macroarea sono le misure, sono quelle misure per il sostegno e, e, e l'inclusione sociale, quindi pensiamo eh, a tutti i contributi economici, ma soprattutto ai servizi di prossimità, cioè a quei servizi che sono i servizi per, eh, di assistenza domiciliare, i servizi cioè che, mh, che cercano di mantenere eh, l'autonomia delle persone la loro capacità di vivere nel proprio domicilio prevenendo qualunque tipo di istituzionalizzazione. Il terzo, eh, il terzo filone riguarda invece eh, le misure appunto di eh, sostegno per la non autosufficienza eccetera eccetera. Il quarto riguarda riguarda invece i centri di, di urni di semiresidenziali, diciamo così, sia per disabili, sia per minori, i, mh, e poi il quinto riguarda le strutture invece le strutture comunitarie e residenziali. Eh, a questo si aggiungerebbe una sesta macroarea, che è quella, diciamo così, della, eh, delle azioni di, eh, di sistema. Ora, queste macro aree, e lo dico perché dietro c'è un importante diciamo, lavoro che sta facendo la regione, dietro queste macro aree ehm, ci sono poi i, i profili dell'utenza, quindi non è che poi dopo ci dimentichiamo che ci sono gli anziani minori, però ragioniamo rispetto alle prestazioni. Ora, eh, la cosa importante che va sottolineata è che ai sei profili, dell'utenza dell che erano stabiliti e individuati nel decreto ministeriale che erano 1 famiglie minori, 2 anziani, e, eh, non, eh, anziani eh, autosufficienti, 3 persone con disabilità, 4 anziani non autosufficienti, 5 povertà e 6 disagio, eh, disagio adulto eh, è, si sono aggiunti un settimo, un ottavo, il settimo, la Lazio ha deciso di aggiungere un settimo, un ottavo categoria e sono appunto le donne vittime di violenza e come ottavo gli immigrati e con un'edizione che non mi piace, che però hanno usato, vabbè, i nomadi e cioè eh, Rom, c, Sinti e Camminanti. Perché non mi piace? Perché era importante individuare questa, questa realtà come una forma di migrazione anch'essa perché i nomadi in realtà non esistono nel senso che poi alla fine c'è un andare e tornare dal proprio paese per questioni di lavoro più che altro quindi se non, se non leggiamo le, la, la situazione poi è difficile che organizziamo risposte eh, eh, efficaci ora questa scelta è una scelta importante perché questo significa che noi non abbiamo soltanto l'onere diciamo così di organizzare. Organizzare servizi in generale che poi devono essere fruiti anche dalle persone straniere, dalla comunità straniera, ma dobbiamo anche puntare a dei servizi specifici che servono, cioè ad a, diciamo a, a, a avere un impatto positivo su quelle problematiche. Eh, faccio un esempio, il pronto intervento sociale, per esempio, che è un servizio in emergenza, anche quello, un, un Leps, per esempio, è un servizio che sicuramente si rivolge alla popolazione di, in, in povertà estrema, ma eh, sicuramente si rivolge anche ai migranti in maniera specifica, perché in realtà con tutta una serie di eh, situazioni sbagliate, scelte sbagliate, sono stati prodotti poi, no, del, delle ripercussioni negative in questa, in questa comunità che hanno determinato anche eh, un degrado particolare per cui c'è st stato bisogno di un intervento. Ora, ehm, tutto ciò che cosa significa? Significa che adesso noi siamo di fronte non solo a questo di nuovo eh, cambio di passo rispetto alla nomenclatura che ci consentirà di parlare un linguaggio sui servizi che è un linguaggio eh, uguale a quello che si parla nel resto della nazione e questo significherà anche una possibile comparazione no? con le altre realtà, ma significa anche che finalmente possiamo fare una riclassificazione della spesa perché finora non, sulla spesa sociale non ci si capiva nulla e finalmente adesso con questo nomenclatore nuovo possiamo ri, ri, rivisitare il bilancio dei comuni andando a individuare quelle che sono le spese e andarle a comparare con altre realtà per capire se nei comuni si spende troppo o troppo poco perché anche questo insomma, ha bisogno di parametri eh, tutto ciò eh, in questa fase ehm, deve tradursi in una programmazione che è finalmente una programmazione triennale, e non più diciamo, eh, finanziata anno per anno, ma una programmazione triennale, una programmazione d'ambito, quindi un piano di zona triennale, che eh, deve essere ehm, prodotto proprio in, in, questa, in questo periodo, quindi siamo tutti molto impegnati per fare un'interlocuzione, abbiamo già cominciato a calendarizzare, Dorniamo, domani abbiamo un incontro con i rappresentanti del terzo settore, poi apriremo a seguire i tavoli tematici, siamo tutti impegnati quindi a sviluppare questo ehm, incontro con il territorio, il piano eh, sociale di zona Avrà diverse fasi, c'è cioè la fase preliminare di raccolta dati che abbiamo affidato ad un soggetto eterno, c'è cioè una fase di stesura e elaborazione di una prima bozza, poi ci sarà la consultazione attraverso i tavoli tematici e infine l'approvazione e l'adozione del piano a cui seguirà. La, uh, eh, la, la, il monitoraggio delle attività, la valutazione di impatto, eccetera, eccetera. Quindi è tutto un modo diverso di lavorare rispetto, eh, rispetto a prima, che naturalmente che cosa richiede? Eh, richiede un potenziamento dei servizi, non c'è dubbio noi abbiamo delle amministrazioni che sono assolutamente troppo provate dai tagli sul personale e questo fa sì che alla, diciamo, alla retratezza politica che denunciava Prima Rita si aggiunge anche un'effettiva mancanza di risorse. Io devo dire che quello che ho visto fare nel, questo, nel nostro assessorato in questi anni e soprattutto nell'ultimo anno e mezzo io non l'avevo mai visto da nessuna parte cioè si lavora veramente oltre eh, qualunque capacità di sopportazione Nonostante la pandemia hanno lavorato giorno e notte anche per la riorganizzazione e la riprogrammazione di tutti i servizi, utilizzando peraltro procedure diverse molto sulla coprogettazione, quindi con tutto quello che ha significato anche in, in termini di modifica delle dinamiche. E tutto questo io sono convinta che si può che si traduce poi in una qualità diversa faccio un esempio se noi non avessimo avuto questa flessibilità nella coprogettazione noi ci saremmo trovati un po' come ha fatto il Comune di Roma a, a, a, nel 2020 a tagliare i servizi perché non si è stati in, loro non sono stati in grado di rimodulare il tutto aprendo i tavoli di coprogettazione noi li abbiamo già aperti ce li già e quindi è stato più facile per noi non, non, non eh, sarebbe io non ho, non ho ovviamente inteso, né intenderei interrompere, segnalo che siamo vicini alla conclusione. Sì, finisco proprio rapidamente. Certo, certo, no, ma prenda tutto il tempo necessario, solo per darle un'idea sì, del ridotto spazio comunque... temporale che abbiamo. Finisco molto rapidamente dicendo che per esempio eh, questo ci ha consentito di tenere aperto il dormitorio invernale, parlo del dormitorio invernale, quindi non del dormitorio che ci abbiamo aperto tutto l'anno, il dormitorio invernale, quindi quello che può lavorare solo in emergenza, quindi in emergenza freddo, quindi in deroga a tutte le, eh, le disposizioni di legge, è aperto dal dicembre del 2019 e non ha mai chiuso fino ad oggi, fino a maggio è ancora aperto da allora. Perché? Perché naturalmente abbiamo convinto la Prefettura, l'ASL, eccetera, che tenere monitorata, eh, lo sa bene Angelo, tenere monitorata. Quell'area di popolazione era indispensabile per loro, naturalmente innanzitutto, e per tutta la comunità, perché altrimenti eh, si sarebbero potute trasformare. E abbiamo fatto il triage in ingresso tutte le sere quando ci sono stati dei positivi. Abbiamo eh, fatto venire l'ASL a fare i tamponi. Abbiamo dovuto battagliare con l'ASL e siamo riusciti ad ottenere il fatto che avessero diritto ad essere ospitati nell'albergo Covid come tutti gli altri cittadini e eh, siamo riusciti anche a dimostrare l'ASL che non sarebbe successo nulla di eh, straordinariamente grave abbiamo presidiato quel posto abbiamo fatto in modo di dimostrare che si poteva fare ed è, infatti è andato tutto è andato tutto a buon fine oggi siamo riusciti a organizzare anche le vaccinazioni allora tutto questo eh, mh, voglio dire significa eh, produrre sempre delle mh, cioè essere convinti essere determinati e produrre anche dei cambiamenti nelle mentalità delle persone perché poi la cosa importante è dimostrare che si può fare mettere di fronte al fatto compiuto anche quelle persone che sono più resistenti grazie mille grazie mi sembra che nei, nei molteplici temi o meglio dettagli perché poi il tema sostanzialmente è, è, è molto solido e è, è visibile e conducono appunto tutte queste informazioni che ci ha fornito, riconducono a un asse centrale che lei aveva sottolineato, e cioè un approccio ai temi dei diritti fondamentali, chiamiamolo così, della popolazione e il superamento di una, di una visione dei servizi come specifici per categorie di persone, categorie nel senso di eh, richiedenti, mentre invece la classificazione sociale, il bisogno, quindi la classificazione del bisogno, non, non, non separa eh, migranti, cittadini eh, residenti, cittadini di lunga residenza o arrivati da poco. Devo dire che negli, in uno degli scorsi incontri, quando abbiamo fatto i gruppi di lavoro, un tema che più di un partecipante aveva segnalato come un limite nel suo rapporto con le istituzioni era proprio questo fatto che, Qui si ragiona per servizi specifici per noi migranti, dopodiché le persone che ci danno da questi servizi sono mal preparate, non ci sono, l'ufficio è chiuso e quindi un servizio pensato teoricamente, specificamente per parlare dei nostri bisogni in realtà è particolarmente scalcagnato e quindi non veniamo, mentre vorremmo essere considerati all'interno dell'interno di un mondo di, di, di, che, che, che ha dei bisogni primari, non una categoria che va trattata in modo, in modo separato. Questo era un tema che, che mi aveva colpito e che francamente non, nella mia vita di cittadino che si rapporta con l'ente locale non, non, avevo, non avevo colto nella, nella sua reale dimensione. Oh, a questo punto abbiamo praticamente eh, pochissimi minuti, anzi zero minuti, però... Eh, se c'è qualche domanda, qualche questione specifica, alcun, parecchi ci hanno dovuto già lasciare e abbiamo qui i messaggi di saluti di, di partecipanti che hanno dovuto già abbandonare il gruppo. Però penso che abbiamo ancora qualche minuto nel caso in cui ci siano delle, delle domande specifiche o delle considerazioni. Se questo non è, allora credo di. Poter ringraziare tutte e tutti per questi Dario. C'è Victory che vuole forse. Oh, no, visto. Prego Mattia. Si è sbagliata Victory? Ah, ok. Si è sbagliata. Voglio dire scusa. Per... Ah sì, sì, vai, vai, vai, scusami. Non sì. si sente? Ma c'è, eh? Non vedo. Forse è, è, è iPad, è quel sì. schermo che appare con iPad. Sì, Scusa perché non portai oggi. Ah, ok, ok. Ah, ecco lassù. Quindi non ho capito. Grazie. È un intervento? No, no, no, no, penso di no, voleva salutare. Ah, ah okay, bene. Allora... È molto difficile, praticamente è impossibile ricondurre a, a, in pochi secondi una sintesi, quindi non oso neanche farla. Direi Andrea che... ha fatto una domanda in chat, Dario, cioè collegamento tra i ah, servizi ecco. sociali con il problema occupazione. Benissimo, allora ecco la domanda di Andrea. C'è è un collegamento fra i serv dei servizi sociali con il problema dell'occupazione? È una domanda. Quindi... Il microfono non si sente? Ecco. Rispondo io? O oh, voleva rispondere Rita? Ah. Eh, no, no, dice, intanto c'è un rapporto caso. Sei più deputata, lo fai. No, per carità. Tanto c'è un rapporto di causa effetto, insomma, è chiaro che eh, il, il, diciamo all'interno della valutazione delle problematiche, i percorsi di inserimento e di inclusione lavorativa, soprattutto in una situazione come quella che stiamo vivendo, è senza dubbio eh, un, un tema importante. E poi noi abbiamo avuto varie misure negli anni che andavano, diciamo, intervenivano a sostegno del reddito e a sostegno dell'inclusione lavorativa. C'è stato prima il SAI, poi c'è stato il, il REI e poi il reddito di inclusione e ora abbiamo il reddito di cittadinanza di cui, tanto, di cui tanto si discute che è una importante misura di sostegno del reddito ma è anche una misura per l'inclusione lavorativa. In realtà rispetto al successo in termini di inclusione lavorativa, eh, veramente il risultato è stato scarsissimo, eh, però noi non demordiamo, sapete bene che chi si occupa uh, del REI, chi, chi richiede i beneficiari del REI possono essere, diciamo così, eh, possono sottoscrivere un patto per il lavoro che fanno direttamente con il centro per l'impiego, oppure possono, ehm, se hanno problematiche più complesse, sottoscrivere un patto per l'inclusione che fanno con i servizi sociali. In questo caso eh, le riprese in carico che noi portiamo avanti devono tener conto anche del sostegno al, al All'inclusione lavorativa. Ora, quello che vorrei dire però, è non, non cadiamo nella trappola che eh, diciamo il, il welfare non centri con, eh, con lo sviluppo economico e con la possibilità di creare lavoro e di dare possibilità di lavoro. È chiaro che il welfare guarda anche agli altri settori perché abbiamo bisogno che ci sia che si muova l'economia per avere risposte, però il welfare è anche una leva che muove l'economia, non solo perché le aziende che si occupano di welfare sono tante e creano molti posti di lavoro, ma anche perché spesso il welfare è un welfare generativo. Guardiamo la questione del laboratorio Acantus, potrei parlare del progetto ILMA con le donne vittime di violenza, cioè spesso il welfare è generativo anche di sviluppo economico e quindi di creazione di posti di lavoro. Bene, d'accordo? A questo punto io dicevo, non, non oso fare sintesi, però direi che i tre assi dell'incontro sono stati approfonditi in modo molto interessante, in alcuni casi anche, anzi sicuramente fornendo molte informazioni nuove, punti di vista eh, che non, almeno io che vi parlo. Non conoscevo, non immaginavo, esperienze eh, che hanno elementi di replicabilità e anche che sarebbe interessante approfondire magari in altra sede. Quindi a questo punto ringrazio tutti e do la parola eh, a Mattia che ci ricorda i prossimi appuntamenti. E sì. Vi saluto. Grazie a tutte e tutti. Vabbè, il prossimo appuntamento, come già sapete, è il prossimo lunedì alla stessa ora. Vi manderemo il link con il, il remind per la riunione, per l'incontro. Grazie. Buona serata a tutti e tutte. Ciao, grazie. grazie a voi. buonasera a tutti. Buona serata a tutti. Ciao, ciao. a tutti. Voi. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Cheap. I want to leave sorry